aveva iniziato a nevicare. L'uomo della neve, su nel cielo col trattore, viaggiava in qua e là per le nuvole, attaccato a quel pezzo di ferro acceso, a frullare la neve, per poi sputarla giù, su quella parte di mondo. Vai, mettite a sedere, vai! Era come se il cielo si fosse abbassato, grigio e sordo di colore. Un cielo andato in frantumi. Piccoli coriandoli, bianchi e gelati, scendevano dall'assù, a rallentatore. Si fatta sera e le casine arroccate sulla montagna sembravano un piccolo presepe, con le lucine gialle e i bagliori dei focolari accesi che si vedevano attraverso le finestre, e il fumo che usciva denso dai camini, gli abeti bianchi con la testa piegata sotto il peso di quel cotone gelato e soffice. Era un momento incantato. Il mondo brulicante e fastidioso lontano anni luce, laggiù, oltre le valli. Ma la neve bianca e candida spesso copre dei crepacci, o strane insidie come il ghiaccio, come quando per esempio stai con una persona, ed è tutto idilliaco, e credi che tutto vada bene in superficie. Mentre sotto, piano piano, senza che tu te ne accorga, iniziano a farsi largo delle piccole crepe, che prima o poi, col tempo, faranno franare su tutto. Nevicava, e continuava a nevicare. Oggi lui sarebbe dovuto tornare a valle, ma si era subito reso conto che non sarebbe stato possibile. Le strade erano completamente nascoste da una coltre bianca di neve, e lui non aveva le catene. Almeno non ne aveva di visibili, di tangibili, quelle d'acciaio che si usano nel mondo reale, quelle che tieni chiuse per 12 mesi da qualche parte. Ecco Gastone. Ciao nocciolo, ciao nocciolo. Dai, bello. Bello mio nocciolone, bello, bello mio nocciolone, bello. Oh. Vai. Quelle che tieni per 12 mesi rinchiusi da qualche parte giù in garage e che poi servono all'improvviso quando meno te l'aspetti e te le sei dimenticate a casa. E voi? Ce l'avete le catene nascoste in cantina? Quelle che vi tengono giù, aggrappati a qualcosa da cui non riuscite a liberarvi? Mi viene in mente un racconto che pare nato apposta. Un brevissimo racconto su un elefante che apre uno dei libri più... Più come? Sta calmo. Uno di quei libri che leggi e che ti restano dentro, sotto la pelle, le cui parole poi tornano fuori al momento opportuno. Questo libro si chiama L'Ascia che ti racconti. È di Jörg Buhai. Si dice così? Boh. Uno psicologo e scrittore argentino che segue la corrente psicologica della Gestalt. Vai, ora fai professore. Stai calmo. Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Ecco, lo spiegacela via. No, te la leggo. Quando ero piccolo adoravo il circo. Mi piacevano soprattutto gli animali. Ero attirato in particolar modo dall'elefante, che come scoprivi più tardi, era l'animale preferito di tanti altri bambini. Durante lo spettacolo, quel bestione faceva sfoggio di un peso una dimensione, una forza davvero fuori dal comune. Ma dopo il suo numero, e fino a un momento prima di entrare in scena, l'elefante era sempre legato a un paletto conficcato nel suolo, con una catena che gli imprigionava una delle zampe. Eppure il paletto era un minuscolo pezzo di legno, piantato nel terreno soltanto per pochi centimetri. E anche se la catena era grossa e forte, mi pareva ovvio che un animale in grado di sradicare un albero potesse liberarsi facilmente di quel paletto e fuggire. Era davvero un bel mistero che cosa lo teneva legato allora perché non scappava quando avevo 5 o 6 anni nutrivo ancora fiducia nella saggezza dei grandi allora chiesi a un maestro a un padre o a uno zio di risolvere il mistero dell'elefante qualcuno di loro mi spiegò che l'elefante non scappava perché era ammaestrato allora posi la domanda ovvia se è ammaestrato perché lo incatenano non ricordo di aver ricevuto alcuna risposta coerente con il passare del tempo dimenticai il mistero dell'elefante e del paletto e ci pensavo soltanto quando mi imbattevo in altre persone che si erano poste la stessa domanda. Per mia fortuna, qualche anno fa, ho scoperto che qualcuno era stato abbastanza saggio da trovare la risposta giusta. L'elefante del circo non scappa perché è stato legato a un paletto simile fin da quando era molto molto piccolo. Chiusi gli occhi e immaginai l'elefantino indifeso, appena nato, legato al paletto, sono sicuro che in quel momento l'elefantino provò a spingere, a tirare e sudava nel tentativo di liberarsi, ma nonostante gli sforzi non ci riusciva perché quel paletto era troppo saldo per lui. Lo vedevo addormentarsi sfinito e il giorno dopo provarci di nuovo e così il giorno dopo e quello dopo ancora, finché un giorno, un giorno terribile per la sua storia, l'animale accettò l'impotenza rassegnandosi al proprio destino. L'elefante enorme e possente che vediamo al circo non scappa perché, poveretto, crede di non poterlo fare. Reca impresso il ricordo dell'impotenza sperimentata subito dopo la nascita e il brutto è che non è mai più ritornato seriamente su quel ricordo e non ha mai più messo alla prova la sua forza. Mai più. Come faccio dopo tutto questo tempo a dire chi se ne frega? E svegliarmi all'improvviso senza il sole in questa stanza. A meno avessi chiara una ragione o oh, la mia colpa? Un motivo per ridare un sorso d'aria alla speranza? Come faccio dopo tutto questo tempo a fregarmene se nevica? Io che non ho neanche le catene per l'inverno da montare. A questo cuore che non tiene più la strada e scivola. E non ne vuole più sapere di calmarsi e di ascoltare. Come faccio ad orientarmi qui davanti a questo mare? Proprio oggi che la nebbia è scesa e non si vede niente bene voi seduti al caldo nelle vostre case con il culo sulla sedia lì davanti alla televisione e vorrei andarmene via ma per andare serve del coraggio e non ce l'ho e dovrai ridere che tanto se ti pare. Poi non sento più niente per te vorrei andarmene via ma ovunque andassi porterai con me la rabbia che mi fai e dovrai fingere e ridere mandarti a quel paese e ridere di te ma non Cosa fare? Come faccio dopo quello che c'è stato a dire? chi se ne frega, una gomma non cancella il foglio gli anni di una storia, e l'inchiostro nero a farsi sangue amaro e non perdona, una penna che si inceppa e che non scrive neanche più, come faccio dopo tutto questo tempo a fregarmene se ne dica? Io che le catene per l'inverno proprio non le so montare a questo cuore che non tiene più la strada e svalvola E batte i piedi per il freddo e a casa non ci vuol tornare Come faccio ad orientarmi qui davanti a tutto questo mare e Proprio oggi che la pioggia è lieve come fosse neve bene voi seduti al caldo nelle vostre case con il culo a giudicare un film alla televisione e vorrei via ma per andare serve del coraggio e non ce l'ha e dovrà torna a farsi cogliere e non ho più a che fare con te vorrei andarmene via ma ovunque andassi porterai con me la rabbia che mi fai e dovrei fingere e ridere lasciarti andare ovunque e ridere di te ma non lo so fare Non lo so fare E se qualcuno si stesse chiedendo ma cosa c'entra un elefante con la neve? Domanda lecita, ci mancherebbe. Io vi dico che esiste un circo in Germania che per sollazzare l'entusiasmo dei bambini ha preso un elefante, lo ha sradicato dal posto in cui era, l'Africa, un posto diametralmente opposto alla Germania. Gli ha attaccato dietro una bella slitta e ci facevano salire sopra i bambini. Come se noi fossimo presi e messi nudi completamente ai polo nord a trascinare slitta per solazzare il piacere degli eschimesi. Quell'elefante resiste. Lo sguardo attonito e sbigottito gli farà freddo circondato da tutta quella crudeltà umana. Eppure resiste perché c'è qualcosa dentro ognuno di noi qualcosa che va nel profondo una specie di fuoco che arde nonostante tutta la cattiveria che ci circonda e ci tiene su e quel fuoco, se hai la capacità di tenerlo acceso, anche eh, riesce a scaldare l'animo più infreddolito, anche quando è circondato dalla crudeltà più assurda.